Teste del rumore, basso! Ma diavolo è morto! È incredibile! Ragazzi! <ride> <ride> è un corridore, porca che È un corridore! E lì qua, fammi vedere, fammi vedere! Posso riposso? Cazzo, no, vabbè, non si è rotto. Ovviamente, non si è Perché è cartangeso, eh? Come cazzo si fa a rompere cartongesso cementizio? E ci vuole cioè, veramente che gli ti, tiri, ti, ti, ma nemmeno. Ma ne